Amen. Amen. Amen. e Dio ha preparato per noi cose meravigliose Amen. oggi parleremo del tesoro di Dio parleremo del tesoro, dei tesori che Dio ha preparato per noi perché Dio ci darà i tesori nascosti nelle tenebre le ricchezze, nei luoghi segreti Dobbiamo leggere Matteo, capitolo 13, il verso 44, e dopo leggeremo Deuteronomio, capitolo 12, 28, il verso 12. Quindi leggeremo Matteo, capitolo 13, verso 44, e Deuteronomio, capitolo 28, il verso 12. Amen. l'ho trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto ciò che ha e compra quel canto. Amen. Teteronio. Dice l'Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per benedire l'opera delle tue mani. Tu presterai ma non prenderai nulla in prestito l'Eterno aprirà un buon tesoro un tesoro che è nascosto e quindi noi vogliamo comprendere cosa sono questi tesori comprendere come prendere questi tesori la Bibbia dice, Isaia 45 dice io ti darò i tesori delle tenebre e le ricchezze dei luoghi nascosti e diversi anni fa io stavo pregando e Dio mi disse proprio questa parola e se io ti darò i tesori delle tenebre e in quel momento io non avevo veramente compreso che cosa fossero questi tesori nelle tenebre Dio ci dire questo locale di culto però qualcosa si riferiva a qualcosa di molto più profondo e dobbiamo sapere e conoscere questa mattina che Dio ha preparato per noi dei tesori ha preparato noi delle cose preziose, tesori celestiali, tesori che sono nascosti, tesori che non sono per tutti. Primo Corinzi capitolo 2 verso 9 dice così: Le cose che occhio non ha mai visto e orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Amen. me quando amano il Signore alzate tua mano se tome il Signore ebbene la parola di Dio dice questa mattina che Dio ha preparato per te che lo ami delle cose che l'occhio non ha mai visto e che l'orecchio non ha mai udito e che non sono mai arrivate in alcune delle cose queste cose tu le puoi chiamare un tesoro e questa sera puoi dire Dio ha per me un tesoro Dio ha per te un tesoro è un tesoro prezioso. Giobbe capitolo 28, versi 6 e 7: Dicono: Le sue pietre sono la dimora di zaffiri e contiene polvere d'oro. L'uccello pace non conosce il sentiero, né l'ha mai scorto l'occhio del falco. Sono dei tesori nascosti, cose preziose che non si possono vedere con gli occhi normali ci sono dei posti spirituali, delle ricchezze spirituali che la Bibbia dice che sono simili a dei zaffiri, simili a delle polveri di oro, però sono nascosti gli occhi, non sono per tutti, non sono visibili da tutti quanti e noi vediamo che questa mattina lo Spirito Santo apre i nostri occhi per vedere i tesori che Dio ha preparato per noi, Amen. lo Spirito Santo deve aprire i nostri occhi per vedere le ricchezze, le cose che Dio ha preparato per noi, molte volte siamo fermi abbiamo la benedizione vicino a noi però non la vediamo molte volte Dio ha preparato la risposta alla tue preghiere proprio a fianco a te però tu non la vedi e abbiamo bisogno questa mattina che lo Spirito Santo apra i nostri occhi per vedere la benedizione che ha preparato magari stai, stai pregando per un fidanzato e non sai che Dio ci ha preparato per te oppure stai pregando per un lavoro per una benedizione economica però Dio già l'ha preparata perché lui provvede per i suoi figli. Forse sta pregando per un'unzione, per una benedizione. Dio ha già pronte ricchezze per te. C'è una storia molto bella che è in Genesi capitolo 21, ed è la storia di Ada e di Ismaele. Abramo, quando vive che non riuscì ad avere figli con Sara, ebbe un figlio con la sua selva, Ada. Perché la legge eh, di quella nazione consentiva a chi non aveva figli di poter avere un figlio con la serva. E quindi questa serva partorì ad Abramo un figlio che si chiamava Ismaele. E Ismaele era diciamo, il primo figlio di Abramo, quindi è cresciuto, però ad un certo punto arrivò il figlio della promessa. Arrivò Isacco. E allora che cosa è successo? È successo che iniziò a nascere un problema fra Sara e Ada, e alla fine Abramo dovette prendere e dovette cacciare via Agar con Ismaele. E la Bibbia dice che diedero ad Agar e Ismaele un contenitore con l'acqua, un pezzo di pane e li cacciarono nel deserto. Quindi Agar e Ismaele camminarono nel deserto. Ismaele era piccolo e piangeva, piangeva, piangeva perché mangiavano quel poco di pane che avevano, hanno bevuto quel poco di acqua che avevano e alla fine nel deserto era finito tutto. Quindi Agatha cosa fa? Prende il figlio, lo lascia vicino ad un albero, si allontana e si mette a piangere. E dice io non voglio vedere quando mio figlio morirà, preferisco non vedere che il mio figlio muore. E mentre è lì che sta piangendo, fa una cosa che inizia a gridare al Signore, Mentre in una sofferenza, alza lo sguardo e inizia a gridare a Dio. E Dio manda un angelo che dà una parola ad Ada, dice non temere perché Ismaele diventerà una grande nazione. E la Bibbia dice letteralmente che Dio aprì gli occhi ad Ada perché vicino a lei c'era una pozza d'acqua, c'era un pozzo di acqua proprio vicino a lei lei così riempì il suo otre di acqua e diede da bere al figlio immaginate lei era lì gridando a Dio una soluzione per quel problema grave che aveva e la soluzione era a a lei aveva un pozzo d'acqua vicino a lei però non l'aveva visto. Dio ci aveva dato, aveva già provveduto la soluzione solo che lei non aveva detto e molte volte noi siamo così Dio ci ha provveduto quello che noi stiamo pregando, quello che noi stiamo cercando, ma non vediamo la soluzione. Però lo vogliamo pregare questa mattina che lo Spirito Santo apre i nostri occhi e ci mostri i tesori che Dio ha preparato per noi. Amen. Amen. Amen. Anche Abramo in Genesi 22 capitò la stessa cosa ad Abramo. Dio parla ad Abramo e dice: Adesso mi devi sacrificare il tuo figlio. Abramo prende il suo figlio Isacco, un asino con la legna e un servo e inizia a camminare verso una montagna. Arriva vicino alla montagna, lascia il servo lì e inizia a salire solo col figlio. Porta la legna, porta il coltello, però a un certo punto il figlio gli domanda dice, papà, ma io vedo la legna, vedo il coltello, ma l'olocausto dove sta? Il montone, il sacrificio, dove sta? e Abramo risponde Dio lo provvederà. quindi arrivano lì sull'altare, stendono il bambino Abramo è pronto per poter uccidere il figlio e Dio lo ferma e dice non stendere la mano gli dà la promessa di una grande benedizione gli dà la promessa che sarebbe diventata una grande nazione e poi dice guarda vicino a te c'è una ariete che è rimasto con le corna con incastrate in un ruolo prendilo e sacrificalo la prima aveva detto Dio provvederà il sacrificio e il sacrificio era lì a fianco a lui già preparato C'era una ariete incastrata che dove lui doveva solo prendere e sacrificarlo a Dio però non lo aveva visto la benedizione di Dio è vicino a te Dio già l'ha provveduta per te, già l'ha preparata per te, però molte volte tu non la vedi. Sono tesori nascosti che Dio ha provveduto, che Dio ti ha dato. E noi vogliamo che questa mattina lui ci apra gli occhi. Le benedizioni che tu stai acclamando, la preghiera che tu stai chiedendo a Dio, le cose per le quali tu stai combattendo, c'è un momento in cui Dio apre i tuoi occhi e tu vedrai questa cosa. Questo è il tesoro di Dio, la sua benedizione per la tua vita. Ma anche nel Nuovo Testamento la Bibbia ci parla in Luca 24 di due discepoli che stavano camminando sulla via del mouse. Ad un certo punto incontrano Gesù, però non lo riconoscono. E Gesù dice, di cosa state parlando? Dice, come? Tu non sai quello che è successo a Gerusalemme? Che cosa? Hanno preso Gesù che era un profeta, lo hanno ucciso, è morto. E adesso noi non sappiamo cosa fare, però alcune donne ci hanno detto che l'hanno visto resuscitato e Gesù dice che iniziò ad aprirgli la scrittura a parlare di tutta la Bibbia dice guarda che il Messia doveva soffrire questo doveva succedere questo doveva succedere quest'altro arrivano ad un video, Gesù fa come per continuare la strada ma loro dicono no, no rimani con noi perché si sta facendo sera vieni, vieni con noi e mentre sono a tavola che stanno facendo la santa cena, stanno mangiando. Lo spezza e la Bibbia dice che in quel momento i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Riconobbero che avevano lo Gesù vicino e Gesù sparì. e tu dici Dio si è dimenticato di me forse Dio è morto sino sì, poi il pastore dice che è vivo però chi lo sa però arriva il momento in cui Dio apre i tuoi occhi e tu riconosci che tutto quel cammino che hai fatto nella tua vita lo hai fatto con Gesù a fianco il tesoro è vicino a te e noi stamattina pregheremo con lo Spirito Santo apre i nostri occhi in modo che noi possiamo vedere che sono il tesoro che Dio ha preparato di noi. Amen. Eliseo, il secondo re c'è una storia molto bella. Perché Eliseo era un profeta e parlava con il suo re avvisandolo di tutte le cose che faceva il re nemico. Guarda, saliranno per questa strada e quando l'esercito nemico stava arrivando trovava già l'esercito di Israele pronto ad aspettarlo. andavano da un'altra strada e li trovavano già lì e dicevano ma com'è possibile? ma c'è qualcuno che fa la spia qui e disse un dice: no guarda lei che c'è un profeta che fa sapere al re perfino le parole che tu dici nella tua camera da letto Uah. e lei disse no non può essere questa cosa dobbiamo andare lì o dobbiamo uccidere? dove abita? si informò dove abitava prese tutto l'esercito e si avvicinò a casa sua immaginate la scena Eliseo apre la porta insieme al suo servo escono fuori e c'è un esercito enorme armato di cavalli cavalieri lance e frecce che è venuto lì per ucciderlo e il servo inizia a avere paura non so se ha fatto la faccia bianca verde, gialla, tricolore, non lo so ma penso che tanto la lavora che si è messa che se non è morto in quel momento <ride> tiene un bel colpo vedere un esercito intero accampato intorno a te che ti, è venuto lì per ucciderti poi Eliseo dice non temere apri gli occhi di questo servo Signore perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono contro di Dio e dice che Eliseo pose le mani al servo e gli occhi si aprirono e lui vide che c'è un esercito enorme intorno a questo esercito che era l'esercito di Dio che era lì per proteggerti molte volte tu non vedi Dio ma Dio accampa angeli intorno alla tua vita Dio accampa eserciti intorno a te Gesù disse quando era sulla voce io potrei dire soltanto mezza parola al Padre e il Padre manderebbe dieci legioni di angeli per distruggere tutti di cosa hai paura? occhi questa mattina inizia a vedere il tesoro che Dio ha preparato per te Dio ha preparato un esercito per te ha preparato angeli che ti aiutano ha preparato benedizioni per risolvere i tuoi problemi ogni cosa è preparata per te che lo Spirito Santo questa mattina ha dei nostri occhi per vedere le cose di Dio come si fa a vedere questi tesori? li possiamo vedere primo corinzi capitolo 2 dal verso 9 al verso 12 vediamo come si possono vedere questi tesori ma come sta scritto le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuore d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito come le rivela a Dio le cose nascoste? per lo spirito perché lo spirito investe in ogni cosa anche le profondità di Dio chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Dio ti ha dato il suo spirito affinché tu possa riconoscere le cose che ti sono state donate da Dio. Dio ti ha messo delle cose intorno, ti ha donato una I tesori nascosti che gli uomini non possono ascoltare, che non possono vedere, quelli sono quelli che Dio ha preparato per il suo popolo. Le grandi benedizioni che gli uomini non possono afferrare, quelle sono quelle che Dio ha preparato per te. E questa mattina lo Spirito Santo apre i nostri occhi per vederle. Amen. Cose che non sono mai salite nel cuore dell'uomo, che non si sono mai viste, che non si sono mai udite, quelle sono quelle che Dio ha preparato per coloro che le amano abbiamo un Dio buono che ha preparato tante cose buone per noi una dopo l'altra. così è il regno di Dio è come un uomo che incontra un tesoro va bene tutto quello che ha per comprare il terreno io aprirò il mio buon tesoro dal cielo e diramerò la mia pioggia a suo tempo lo Spirito Santo questa mattina dimostrerà il tesoro che ha preparato per te però devi vendere tutto quello che hai per comprare questo tesoro devi dare tutta la tua vita al Signore per poter prendere queste cose che Lui ha preparato per te la via del Signore non è a prezzo facile molti pensano che le cose di Dio siano facili non è così a Gesù è costato la sua vita il suo sangue il suo corpo e alla stessa maniera noi dobbiamo essere disposti a pagare il prezzo di voler seguire il Signore. Ma a quelli che lo amano, a quelli che lo seguono, a quelli che lo servono, Dio ha preparato dei tesori. Dio ha preparato la benedizione. Dio ha preparato la risposta alle preghiere. E lo Spirito Santo aprirà i tuoi occhi questa mattina. Amen lo Spirito Santo è quello che ti fa vedere le cose di Dio e quando tu incontri lo Spirito Santo inizia a vedere le cose di Dio in maniera diversa Sapete, non è solo stato fatto di Spirito Santo è finita ogni giorno tu devi coltivare una relazione con lo Spirito Santo di Dio per vedere il regno di Dio questi momenti al mattino Dio ha preparato tesoro e questa mattina lo Spirito Santo ci dimostrerà c'è un tesoro, tu lo incontrerai incontra lo Spirito Santo, incontra il tesoro di Dio. Amen. Amen. E allora vogliamo alzarci in piedi, vogliamo adorare il Signore, vogliamo cercare la presenza di Dio. E se vuoi incontrare il tesoro, vieni avanti questa mattina e dici questa sera allo Spirito Santo, oh, Spirito Santo mostrami il tuo tesoro. Questa mattina vieni avanti e dici Spirito Santo mostrami il tuo tesoro. Dio ha preparato cose per te. Ti ho provato che sono risposte alla tua preghiera